Ci troviamo al presidio che i ragazzi della GB stanno facendo dopo le problematiche appunto che hanno avuto inerenti al loro lavoro. Quindi siamo venuti a trovare Davide, Jacopo e Romolo che ci stavano spiegando e ci spiegano la situazione, ci fanno un po' il quadro di quella che è la situazione di questa multinazionale che ha deciso di fare questi tagli indiscriminati. Eh, praticamente partiamo da, dallo sciopero del, del 16 ottobre, ci siamo riuniti il 15 ottobre in una riunione dei lavoratori eh, parlando delle condizioni di lavoro che stavamo subendo e che abbiamo subito tutta la stagione estiva. Eh, e degli stipendi che non sono mai arrivati puntuali e hanno sempre usato la soluzione delle due tranche e, e di altre cose che comunque ci stavano particolarmente a cuore, come il lavoro sul parcheggio e basta non avendo un altro lavaggio, e nemmeno un gazebo sul, sul parcheggio per evitare di ustionarsi o o comunque patire un'estate intera il calore del sole. E, um, ci siamo riuniti e abbiamo deciso di scioperare il 16 ottobre e abbiamo partecipato allo sciopero sociale con un corteo che è partito da, da, dal comune di Pisa e è arrivato fino all'aeroporto, fino qui, dove abbiamo chiesto subito un incontro con l'azienda che invece di darci questo incontro ci ha chiamato Buffoni e, e niente abbiamo chiuso così e siamo tornati al lavoro e abbiamo subito chiesto questo incontro con l'azienda che ce l'ha dato due giorni dopo e mh, ci avevano promesso di riparlare nel nell'incontro dopo eh, successivo a questo che eh, delle condizioni di lavoro degli stipendi e, mh, e di altre cose ma nel frattempo avrebbero riassorbito i quattro licenziamenti, chiamiamoli così, che erano stati fatti dopo lo sciopero. Perché... Allora loro mi stava spiegando prima che sono più o meno un per, un 18 persone a tempo indeterminato che fanno questo servizio di lavaggio e, e, e pulizia delle auto, eh, del, stiamo parlando delle auto a noleggio che arrivano e quindi hanno dei tempi anche brevi per dover essere rimesse in carreggiate e riaffittate a loro volta e in estate eh, questo organico aumenta fino a 24 e eh, ora stavi appunto raccontando il fatto di, di come sono, di com è, è sistemato e organizzato la turnazione del lavoro però quando sono arrivate queste lettere invece eravamo in che periodo di preciso? Eh, le lettere di licenziamento Sì, perché insomma, sono arrivate dopo lo sciopero Dopo lo sciopero Subito dopo lo sciopero eh, Dopo che si è fatto questa riunione eh, e ci avevano premesso delle cose eh, lunedì, la riunione c'è stata venerdì lunedì ci hanno mandato queste lettere Lettera con nome e cognome dei ragazzi, che oltretutto è anche una lettera nulla, e poi parliamo anche perché, ehm, nome e cognome di chi era in esubero, secondo loro, per il mancato accordo, per il mancato rinnovo di contratto con l'autonoleggio Europe Car, per eh, un sistema bancario che non li supportava questo c'è stato scritto, quindi si parla proprio di roba allucinante, e quindi era stata aperta la procedura di mobilità, anzi di licenziamento per 11 lavoratori su 18 a tempo indeterminato, questo è successo fondamentalmente. E subito, immediatamente, abbiamo montato un presidio qui all'aeroporto e abbiamo dichiarato sciopero all'oltreanza immediatamente. E abbiamo chiesto subito un incontro con l'azienda che si è svolto ieri sera all'hotel Galilei e mh, sono venute fuori parecchie dinamiche. Obbero... Eh, presenti tutti o.? Eravamo, era, eravamo presenti tutti, addirittura c'era presente l'amministratore delegato e l'azienda nostra, GBSRL, che no, non avevamo mai visto e um, erano presenti noi, una delegazione di lavoratori dentro, oltre ai sindacati C'era rappresentato la CGL e c'era rappresentato la Cobas e poi c'era una delegazione di lavoratori che è entrata perché comunque volevamo capire noi, non solo il sindacato, quello che stava succedendo dentro Loro cosa contestano contestare lo sciopero è abbastanza medievale no. perché ora è, è, è l'ultima moda contestare gli sciopero quando non bastonare le persone però cioè, mh, la motivazione che hanno addotto.. allora ieri l'unica motivazione che è venuta fuori per gli 11 licenziamenti è stato il non rinnovo di contratto con la Europecar ovvero eh, non hanno rinnovato questo contratto che secondo loro li portava il 50% del profitto e quindi eh, hanno bisogno di fare questi esuberi. Eh, riparlandone un attimo poi ieri siamo riusciti a concludere che loro hanno tolto la procedura di licenziamento, l'hanno appena tolta, la, la toglieranno, abbiamo un verbale scritto e firmato da tutte le sigle, eh, la GB e, e la delegazione dei lavoratori che era presente e, mm, e ritirano la procedura di licenziamento, però Entro la prossima settimana bisogna trovare delle soluzioni, questo è quello che è stato chiesto, e, ovvero sulla Europe Car abbiamo, eh, non sappiamo ancora chi è che subentrerà nell'appalto di lavaggio e di lavorazione dei, dei bebec e delle macchine della Europe Car, non lo sappiamo ancora, però dobbiamo riuscire a parlarci per eh, vedere se qualcuno viene reintegrato in quel posto laggiù, che non possono essere 11 persone perché nessuno si può accollare il peso di 11 persone su un appalto come Europecar o comunque su tutti gli altri appalti di ogni autonoleggio qui dentro perché nessuno paga più di 9 euro a macchina credo no sa del genere, si sta parlando di prezzi ribassatissimi e di spese altissime perché comunque Sat un posto macchina lo dà 1.500 euro al all'anno un posto auto. Scusami perché io, cioè così anche per spiegare come funziona questo passaggio, SAT affitta il posto macchina alla società di autonoleggio, l'autonoleggio auto, eh, prende in gestione sì. e a sua volta le subappalta alla società che si trova sul territorio. Sì, il, il parcheggio in se stesso no, però chiaramente i costi che ha l'autonoleggio su Pisa, perché qui si parla di una Europe Care che spende 1.500 euro all'anno, per un posto e ne ha circa 3-400, quindi non so quanto fa il calcolo ora fa 4-500 mila euro che spende e però non riescono a dare un servizio che sia adeguato, adeguato e che faccia non stare in queste condizioni l'ultima ruota del carro. Voi quante macchine riuscite a fare durante il turno? Cioè quante ore fate intanto? Allora, noi, abbiamo, noi a tempo indeterminato full time abbiamo un contratto da 6 ore e 40 per 6 giorni con 20 minuti di pausa, 40 ore settimanali. E, in regola una persona in un'ora dovrebbe fare 2-3 macchine per farle chiaramente pulite, per rendere efficiente molto il servizio. Anche, so, eh? Sì, molto veloce, ma comunque per farla un pelino mm -hmm. più pulita che quello che si sta facendo. Qui si parla di una decina di macchine all'ora, minimo. Perché non c'è più la qualità assolutamente sull'autonoleggio di bassa categoria come sta succedendo a Pisa? Perché qui è tutto low cost e si paga un po' per tutto, per tutto e chi ci rimette sono sempre gli ultimi. Questo è il discorso effettivamente chi sbarca a Pisa sbarca low cost con un prezzo basso quindi è un, turismo, è un turista che non vuole investire più di tanto quindi eh, si, merita, si merita gli si propone eh, un, un servizio low cost sia per l'autonoleggio sia per tutto il resto sì, no, credo che sia così sì, sì, no, so, sì. penso assolutamente sia così e... cioè, tutto questo è per dire che chi ci rimette siamo noi perché qui si parla di 11 persone che comunque figlioli, robe avevano trovato un po' di stabilità in questo perché comunque pur essendo un lavoro low cost e prezzi ribassati al massimo si credeva che si, pote che si poteva lavorare ancora un pochino in questo mondo ci piace anche questo lavoro l'avevate comunque Morso, malgrado accettata, perché comunque uno deve lavorare. E la esatto, ciao. Certo. Si mangia tutti. Certo, tutto male, certo. quindi cioè, alla fine siamo tutti presi per il collo da questo tipo di, di situazione. Tutti oltre che precari e questa è la, è la situazione. Ora, eh, mi stavi, scusami, io ti ho, ho interrotto in questa parentesi perché non tutti co conoscono, io per il prima, il mondo dell'auto a noleggio e di come funziona sul, sul territorio, quindi eh, quante società di autonoleggio a noleggio ci sono, il cioè, settore qui quanti, eh, quante persone impiegherà al di là della Europe Car, tra, tra tutti, che indotto ha questa... questa in alta stagione credo fra tutti gli autonoleggi presenti qui a Pisa almeno un... solo noi siamo 20 e facciamo solo servizio a tre delle più grandi vabbè, società di autonoleggio. E... Io penso un centinaio di persone ci lavorano e ci girano intorno a questo mondo. E infatti anche da loro comunque durante il presidio abbiamo avuto um, tantissima solidarietà e questa è stata una cosa molto bella, apprezzata, compreso collaboratori che ora stanno scioperando ovunque in Toscana, la Ristori, la TVR, a Livorno, l'Indotte dell'Eni, tutti. Abbiamo ricevuto solidarietà da tutti e è una cosa bellissima, ecco, cioè la condizione a livello nazionale non è solo a livello nostro la, la, la condizione è che nel, du, nel 2014 si sta tagliando da tutte le parti e ci sono boh io tutti i giorni un startup che ha sentito mille licenziamenti di video, 800 di ua 300 di ua dove, dove si va a finire qui che età media avete voi noi siamo tutti sulla trentina 35 siamo abbastanza tutti giovani sì tanti sì tanti sì alcuni ti ripeto, alcuni trovando una stabilità in questo lavoro che magari ti ripeto ci è anche piaciuto hanno, hanno fatto mutui, figlioli e tante cose che, che insomma ci si aspettava che si potesse mantenere anche una cosa del genere e, e invece ci hanno, ci hanno tagliato di netto, di netto e ora la soluzione è che il, si dovrà essere riassorbito tutto in qualche modo secondo quel che si è detto ieri eh, però lui non si riaccolla assolutamente le 11 persone, bisogna trovare noi una soluzione con Europe Car, che ci deve in qualche modo chi subentra in quel contratto ci deve riassumere sperando che non arrivi già col personale preparato a quel che deve fare perché noi si va a casa cioè ti dici subentra un, altro, un terzo in, questo, in questa contrattazione, già ha le sue, le sue persone, voi non siete inclusi perché comunque non c'è nessuna clausola che vi, vi riassorbe questo. Non c'è nessuna clausola che ci riassorbe. Quindi adesso c'è un tavolo, io volevo sapere eh, i sin... rispetto ai sindacati, i sindacati, come si sono posti rispetto a questa questione e poi volevo sapere se voi state lavorando e a quali soluzioni state lavorando, cioè dicevi che c'era la possibilità di, di studiare una soluzione e proporla, e se avete diciamo, de delle aspettative in qualche modo positive cioè se state preparando e, e soprattutto se c'è dialogo con i vertici dell'azienda e con i sindacati Allora, Tony con l'azienda ieri uh, um, al tavolo sono rimasti praticamente amichevoli chiamiamoli così, chiaramente cercavano di, di, di rendersi loro amichevoli per trattare più o meno su tutti perché non ce n'è per loro, ci sono gli esuberi, punto e basta. La soluzione? I sindacati si sono comportati benissimo dal mio punto di vista ieri. CGL e Cobas, CGL e Cobas e si sono comportati benissimo, è stata una riunione comunque costruttiva e la soluzione è che noi... Eh, abbiamo provato a pensare che non ne abbiamo nemmeno parlato più di tanti perché ieri siamo usciti dalla riunione alle 7 e mezzo, 8 di sera eh, è quella del riassorbimento completo di tutti i dipendenti in una soluzione che deve essere quella del, eh, della Europe Car che comunque le sue 5 persone le deve assumere perché ce l'ha il lavoro per 5 persone in Europe Car non stiamo parlando di una zona di reggio che non va e che non funziona ce l'ha ce le deve avere e deve rintegrare 5 persone secondo noi e rimaniamo su quel punto con quel livello contrattuale lì che è il contratto dell'autonoleggi non scendiamo per favore a, al multiservizi, alla cooperativa perché si diventa davvero eh, esatto e, e gli altri lui ieri stava parlando di una partnership a Pisa sta cercando un partner eh, roba varia che comunque le dia solidità finanziaria penso e se riuscisse a trovarlo, ci sono i risorbimenti per questa cosa qui perché, comunque, in ogni caso loro il contratto con Avis e con Goldcar ce l'hanno. Adesso, chiaramente, la bassa stagione all'aeroporto è per tutti, come per SAT come per l'autonoleggi. In alta stagione si parla di picchi elevatissimi perché l'Avis fa 100 uscite in più, 100 noleggi in più tutti i sabati rispetto a, Euro, rispetto a Europe Car. Quindi si parla di un autonoleggio forte d'estate, è molto, molto alto il lavoro c'è. La situazione è stata spiegata secondo me anche in maniera molto chiara, sentita, perciò ho voluto farti l'intervista perché a volte anche soltanto eh, da, da pochi titoli di giornale si riesce a capire poco quella, quella che è la situazione. Io ringrazio, ringrazio tutti e tre i lavoratori che eh, ovviamente non vi abbiamo avvertito, siamo venuti all'improvviso eh, la mattina, anzi sono stati veramente ospitali.